Di che succede? Beh, vedi qualcuno ha suonato l'allarme, questo vuol dire che il bianco ha un sospetto su qualcuno. Sì, grazie, so come si gioca. A chi lo stai spiegando? A qualche spettatore che potrebbe stare a guardare un video su di noi? Ehm... Um, e il bianco? <coughs> Gentlemen! <sussurra> wow, ho avuto uno stano lapsus per un momento. Comunque, questo era in electrical. Sì, cioè, sai che novità? Già, è il terzo corpo trovato lì. Evidentemente l'impostore sta campirando in quel punto. Ergo non si è mai mosso dei putti con i condotti. Eh, io ero a fare tasche navigazione. Eh, Sicuro? Perché a me sembra di andare da tutt'altra parte. Lo giuro, qualcuno testimoni per me. Beh, io. Uh, io ho visto Blue a girarsi vicino ad Electric e ad un certo punto sembrava inseguirmi. Non sto a dire che è lui, ma nutro qualche sospetto. Ma mi credete, vero? Oh mio Dio, c'è una femmina nel server! Di perché questo accade in ogni server Discord in qui? Beh, comunque il giallo è pulito. L'ho visto dalle cam vicino a navigazione, essendo l'impostore un potenziale camper, è difficile che qualcuno di voi li sia passato accanto. Ergo dobbiamo pensare a... Vuoi dire qualcosa, Verde Chiaro? No, in realtà era solo un po' di tosse, ma visto che ci siamo, io ho visto chi è stato, ve lo posso assicurare! Ah. Uh -huh. Ed è qui, in questa stanza! Ma dai! Sì, e il colpevole non è altro che... IL ROSSO! Oh. Che? Sì, proprio così, Ryan! Io ero lì! Avevi uno sguardo bestiale mentre uccidevi quelle povere anime? Eri sul punto di uccidere anche me. Ma per fortuna è partito da un altro. Immagino volete delle prove, eh? Beh. Scusa tu, la tipo. Ah! Dicevo, volete delle prove? Eh? Beh, pensate a questo: il bianco ha confermato di aver visto il giallo vicino alla navigazione. Ma non ha visto il rosso! Che ha detto su era sempre lì in navigazione! Oh, oh, io non so, ho mai detto so, che beat, so, mi... te lo stai inventando! Obiezione! Tu l'hai detto come! Torniamo al minuto 0.42! Eh, io ero a fare tasche in navigazione. Heh. Ha! Matto ha, no. uh. scac! Ah, no. Skak Matto! Oh. Ma io l'ho visto in navigazione! Cercavo di dirlo anche prima! <susurra> Grazie! Ah, davvero? Sì, sono sicuro. Ha anche fatto la task dello scanner. Non può essere lui! Ah! È qui che vi volevo! Chiaramente il giallo è il secondo impostore! E sta cercando di difendere il suo collega! Ma io il giallo, l'ho visto in navigazione. E le Kill sono avvenute nell'impianto elettrico. E poi in questa partita c'è un solo impostore. Ah. Uh -huh. oh. Beh. Vogliate perdonarmi, signori? La mia ad autonomia... Dall'opatia... d'alto... Uh, la mia brutta vista mi fa confondere i colori. Ora però sono certo che il rosso è innocente. E di aver visto il marrone! Sì, esatto! Il marrone Rain Electric! Sono sicuro! Dai, prova a difenderti! Ah! Non sa so cosa dire, visto! No, è che non ha il microfono. Ti sta rispondendo in chat. Ok, saremo tutti d'accordo che non abbiamo trovato conclusioni. Meglio skippare per ora? Ma ti tengo d'occhio, Marrone! Non è che magari l'impostore sei tu? Io? Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Oh Mi mio dio, io sono arrepinto! Dopo tutto quello che abbiamo passato insieme? Beh, l'impostore non l'ha incrociato nessuno durante la partita. Sì, infatti, è sempre rimasto accanto ai condotti. Già, yeah, solo un povero idiota a campere in quel modo nei condotti. Ehi! Hey! Uh, cioè... Uh... Ehi! Hey! Hai ragione! <ride> un po... povero idiota! <ride> Sentite, è lui, votiamolo, che mia madre ha detto che è pronta da mangiare. No, no, no, no, no! Io, ragazzi, ho un dalibi di ferro! Guardate queste foto! Qui sono io che faccio una tasca al rottore alle 19.40. Qui invece io che rientro in casa alle 20.10, e qui io che ceno con il presidente degli Stati Uniti alle 20.45. Aspetta, ma come ci riesce? Che ti frega, è un cartone! Come potete vedere io sono pulito, chiamate il presidente e ve lo confermerà. Allora cosa ne dite? Ah, sapevo che vi avrei convinti. Bene, meglio schippare e andare avanti con la partita, e vediamo se. PIG di una sveltina, Gigi. Gigi. Gigi. Gigi... Ah, Non capisco cosa mi abbia tradito! Ah... <tose> Ma ci riesce a credere? That's an unbelievable thing.